Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e siamo, siamo sfortunatamente ancora qui. Così? Ah, sì. Siamo andati su Kirby64 del Crystal Shard. Sfortunatamente neanche tanto, eh. In questa parte, nella scorsa parte abbiamo finito Popstar, in questa parte inizieremo Rockstar. Una stella del rock e una stella del pop. Uh, capito, capito. Prosegui e basta. Um, comunque questo e lo scorso video, sono più corti sono e saranno più corti noi intendiamo lo scorso video di, di, quello, di smash. quello di smash Perché non abbiamo altro, non abbiamo tempo oggi quindi si sì, saranno Alco. saranno di 5 di circa 20 minuti no perchè c'è una stabilità fa schifo vediamo troviamo un altro spino eccolo, e facciamo una vita abilità quello le, le che cos'è spine spine quello, quello quello proprio lì ma è normale il coltellino svizzero <ride> si sì, che il coltellino svizzero non è neanche tanto perché c'è un compasso un cactus un pungiglione di ape una molla una tipo lo, il cavatappi eh, una matita un e... chiodo una forchetta e un cactus l'hai detto? si sì. abbiamo finito e poi vabbè ci sono qualcosa. Prendi pietra. Non abbiamo ancora fatto praticamente nessun ah. combinamento. Con... Ah. Ma no! Ah. Niente, niente pietre. Lascia stare i nemici per piacere, perdi solo tempo. Devo eh mostrare le combinazioni. Le combinazioni non è che solo in questo livello le devi mostrare tutte. Ce ne saranno di tempo. I pianeti sono tipo 6 o 6, 6 o 8. No. Ah sono 7. Sono 7. Sì, sì, me lo ricordo. E, veramente sono 8 ma nell'ottavo non c'è neanche uno. Evita di spoilerare cose, ti piace. Tu l'hai detto? Che sono 7. ha già spoilerato il numero dei mondi. E allora? È già tanto. No. Tu prosegui basta. Ah. Uh, questi cosi qua. Sì. Sono sì, i ecco. un po di Kirby. Sì. Ok, primo cristallo. Sperando che sia il primo, effettivamente. No, il primo. Ok, questa è Carina. Non più. Non più. Non lo è. Pietra e pietra, non l'abbiamo vista. In realtà non abbiamo visto nemmeno pietra normale. Mega roccia! Come quella di.. metallo sembrava metalli. No. Eh, come quella di. coso, come che si chiama? Mario Galaxy, ah, una galassia mega roccia, boss forte, eh, è, morto. Ma, è, è il gamepad, lo so ma io non lo so quando è. ok meglio niente abilità qui, tempesta di sabbia in arrivo, ma quale tempesta? Cioè non tempesta come il gamepad, un po' so. comunque se ovviamente se rimanete lì venite schiacciati, se rimanete sotto i blocchi, giusto? Non prendere nessuno. Eh sì, però anche c'è uno shard qui. Allora... allora riman Non si può prendere se sei lento. E non si può prendere se non rischi anche. Giusto? Che cosa vuol dire mm. che, non che devi rischiare la vita per prenderlo. Eh, invece no, non c'è uno sciarpio. Invece no, non c'è uno sciarpio. Però li vedo un buchetto. Se tra sì, dovrebbe... poco arriva King No, è Quadre di. Ok, controlla indietro, perché. E oh. più di quello non, è... non esce la sabbia? No, ovvio. Sei sicuro no, non c'è indietro. Torniamo indietro dopo. Cioè torniamo avanti e poi torniamo indietro. Cioè, andiamo. Andiamo avanti e poi torniamo indietro. Ho oh, capito, ma perché elettro roccia Stava il naso del tizio. Cioè era, era, era marrone, marrone e mero, giallo. roccia Ok. Eletro. Eletro. Elettro. Stai attento non è gettare l'abilità. Ok? Perché tu sei capace. Ti sei capace anche di farti colpire così a caso. Marco, ce la fai? Odio sti nemici Posso Perché che non ne... hai timing ah. Bene abbiamo preso un cristallo Wow E dopo lo prendiamo No non dopo ora Nel senso ora lo prendiamo Tag Ok eccoci qui Siamo al naso Abbiamo tenuto ha ah, tenuto Marco L'abilità Roccia Ora andiamo a prendere quell'elettro. E Marco mi ha fatto notare che è una fusione tra ruota e um, roccia. Dietro. Non tanto roccia visto che... cioè non tanto... Um, non tanto ruota, ruota visto che... ruotano solo i pendini. No, no ruot, ru, rotola... Uh, si sì, uh, ruota. Marco... Uh. Oh. rotola però rotola di pochissimo. Eh. Rotto solo, solo i pendii No, non solo i pendini. No, Rotano anche mi... normalmente. Sì, però ai pendii rotolo. Rotola continuamente. Ed è le poco così che funziona la vita pietra. Quindi è più una fusione tra pietra e metallo. Ok. Prossimo livello e poi dopo il prossimo.. Sì, dopo il prossimo finiamo la parte, visto che le facciamo solo. Non prendere spino perché fa schifo. Spino spino si sì, ma fa pure quello schifo ti blocchi ogni attacco è pizzosa vedi come fa stai sento che qua mi sa che tanto c'è più vita premio per intelligenza che c'è? prendi elettro e, no, e non lo no, non lo fondere. non è una spina elettrica perché non tiri semplicemente elettro che non ti, non ti blocca ogni volta che attacchi? E' già diciamo che ti servirebbe qua. Eh? Ti servirebbe qua non bloccarti ogni volta che attacchi? Comunque stavo dicendo, in questo livello mi sa so che ci sarà una cosa con quei, quei pilastri là che cade e ti impedisce di prendere un cristallo. Cioè, sicuramente. Probabile c'è sempre l'infamato in questi giochi che ti impedisce di prendere l'incollezionabile di turno. Mm. prendi fuoco e non lo fonde sì, fuoco elettrico ehm... che cosa fa? eh... lo scopriremo solo di là, ma... non fare fuoco a pietra è <ride> tanto tu tutte le pietre che tocco muoiono non solo le pietre, anche tu. Tutti i mech e tocco muoiono. Fuoco-fuoco, <ride> ah. dai. Fuoco-fuoco, sì. Così puoi spigranare questa parte. <ride> In realtà nemmeno è fuoco perché fuoco non era ancora stato inventato. No, esisteva fuoco. Cioè si sì, esisteva però non aveva quell'attacco lì. Sì. Quindi questa eh, è meteora. E di erano due. abilità separate, eh. sì. Meteora e fuoco. Ok. Uh, non la buttare, non valutare. La volevo lanciare a sto tizio che. Non lo è... puoi aspirare, Non può morire. Può morire. Se non gli lancio un'abilità. Cioè veramente.. Ma come si fa? Non Dai. era un telefono. Devi prendere quel cristallo che stava là in basso. E non posso, sta un pilastro davanti. Ho capito, adesso devi cercare di rompere un pilastro. Non posso! Vedi? Ora cado qui. E poi? Ora regalo qui. Capito? Ah. <ride> cado. Vedi? i pilastri non, non, non <ride> so per dire non si non si possono rompere non pisoffono rompere bravo se no tutta sta parte sarebbe inutile bravo cioè romperei tutto e basta cioè, facciamo a il livello prima che muori siii sì. prendi il cristallo cristallo superi perché è difficoltà facci a prenderlo, come capire. È un po' difficile visto che c'è il salto... Manca. Mm, ma no. Allora, mi sa che qui è utile usare il pesce. <ride> Perché tutto quello che voglio... Un'idea, un'idea, prendi il pesce, non lo uccidere. Prendi il pesce e te lo metti sulla testa. Eh. Senza... Appunto, mi sa... Ah, posso, posso aspirare in acqua. E quello ecco, di qua me lo consiglio pure. Mm, già. E che dovrebbe servire mm. qui? A ah, niente. Perché te l'ha consigliato lui? C'è cioè, pure non il cibo... So, che ne so io? Fauci. Che morte ho morduto. No. Attento. ucciso il pesce. Muori, un giorno a quei cosi devi stare attento a quei cosi sono altre vite lascia stare insomma eh, ciao, ciao, ripartire tutto da capo non puoi morire ogni ogni due secondi. Ecco. Posso ecco, morto. ciao, secondi <tose> ciao, posso ciao, ecco ciao, ciao, ciao, e nellina <susurra> cosa canti? Oh, una canzone. Lo so che stai cantando una canzone, nel senso Perché canti? Perché mi ingotzi. Bravo! Hitbox! Mo in colpa alle hitbox, mi raccomando. Non sto incolpa lì. Ah, vedi? Hitbox. Puoi volare con quello. Lo so, te l'ho detto pure io. Sì, ma è inutile perché io può già volare. Volevo vedere se sì. c'è un cristallo. Volevo vedere se potevo morire anche così. La vera. La vera cosa. Ecco. Ecco. Muori. Prendi la torta. Titti poi una torta avvenenata. Titid titi Non fa così la cantina. Come fa? Non è, non è quella in questo gioco. In questo gioco? Ok, comunque morendo abbiamo scoperto che qui c'è il passaggio. Non so se è segreto, è segreto, vediamo. Non, non è segreto per niente. Non è segreto. Perché dovrebbe per essere niente? segreto? Per, non lo so. Perché segreto? Non lo so, pensavo che non fosse l'unica via possibile. No, no. ah è vero quello da ghiaccio ok, speedrun ah è vero no? che schifo arco di fuoco buttalo per il fuoco normale basta vedi fuoco adesso Ve lo posso dire basta! Dillo eh, basta! Fuoco elettro, mo ci prendiamo. Fuoco, elettro. elettro ghiaccio è il migliore. Fuoco elettro praticamente è Kirby che si strofina la testa con un foglio di carta. E, e poi eh, si infuoca la testa. Ma perché? <ride> perché è fisica. Ah, aspettate! Elettro. devo spoilerare l'abilità ghiaccio e fuoco. No. Sì. Allora, non lo fare. Ah, poi c'è... E tanto che abbiamo spoiler... Abilità segreta, attenzione. il DDD. Cioè il martello. DDD. Adoro dare le testate. Ah, martello è comunque la migliore perché la puoi usare pure mentre cammini. E la puoi caricare. Non è vero, non la puoi usare come cammini. Quando cammini. Sì, ma è più veloce. Quando sci scivoli. Ah, ma è più veloce almeno. Le altre abilità tipo spino fa proprio schifo devi saltare e poi devi continuare se sto fermo non, non posso sapere se sono più veloce o meno rispetto all'altra cristallo ah, eh, cioè se sono fermo non come faccio a capire se vai in sono... giù e a sinistra si sì. non puoi volare con le dita non puoi volare ho... con le dita ah no, perché provi in... no. a dall'alve ripilante perché a sinistra a sinistra Ah già, già già scale allo scale di de dede. Ah. Salto, mega salto di de dede. Mega morto di de dede. Perché de non de. ti concentri e eh, smetti di dire cavolate? Mega evoluzione di de dede? Sì, mega evoluzione. Ma mega... mega evoluzione di pip Dede effetto. De de. Comunque si chiama Piploop. Non Piplap. Piplap. Piplap. E comunque le, le. E qual è l'evoluzione di Piplap? Quel coso lì tipo Blastoise, però a forma di pinguì. <ride> non è vero, l'evoluzione sì. di Piplap è.. è. E quel pinguino ping. più grosso. Pingu. <ride> <ride> Marco Mac! Donald. Comunque abbiamo preso già tutto, quindi non, non capisco dove è, dov è l'uscita, non sto cercando segreti. Uh, forse continui a andare nelle stesse parti. Vedi dove è l'uscita, tanto ci voleva, dico io, io dico io. <ride> Fai un saltino piccolo. Piccolo piccolo. Se lui ha fare un salto per prendere la lunga di <ride> braccio. Appunto. <ride> ok, prossimo. Questo è l'ultimo, perché poi quando una... No, Qua c'è un quarto livello, un attimo. E qua c'è il boss, quindi andiamo. Vai! E eh, ma siamo a diciamo 19 minuti. E eh, vabbè. Eppure tardissimo. Tu sei tardissimo. Vai. Ah, Non la voglio più sta abilità. No, hai. non è. no! <ride> cioè tu butti la l'abilità più P del gioco! Vabbè comunque io dico cos'è l'abilità fuoco e ghiaccio. Perché? Perché non è uno spoiler, è un'abilità normalissima. se invece una, una fusione di abilità non è... È inutile l'abilità fuoco e ghiaccio. No, non è vero. Sì, è vero. No, vedi che funziona. Fa schifo. Fa schifo però funziona. È più utile di spiro comunque. La cosa più schifosa è che possiamo fare. Cioè perché stavo... è un non di Ma Perché ghiaccio lo che... devi dire? Perché non è uno spoiler chissà quale. Sì, però non è uno spoiler chissà quale, però è comunque uno spoiler. Dove vai? Lo non lo posso raggiungere. Devi prendere fuoco. Non lo posso raggiungere, non è fuoco quello che devo prendere. Mi serve roccia, non ce l'ho. Vado la prossima volta. Sì, certo, la prossima volta. Mi sa che questo è a caso, devo prenderlo a caso. Ah, no. ah Ho capito. No, oh, va bene, non ci credo. Ma. Ah. Sì. Congratulazioni, Marco. È scomodissimo giocare a questo gioco e perché quel tizio era rivolto dall'altra parte? Pensavo fosse il mio telefono. Ho detto 30 volte. Ho capito. Questo non ci danniamo? Vai dall'altro lato, vai dall'altro lato. Ecco, vedi. Ah. Ecco. Sì, ma io volevo capire dove la abilità non ho accesso livello. Non c'è la devo andare a cercare l'ho detto in, nel primo episodio. Che in alcuni, in alcuni livelli non posso non posso farlo senza andare indietro. Prima non posso no, mettere che sude la un'abilità Invece sì! poi ti faccio vedere. Sì, bravo, hai sprecato ghiaccio. Così che ti serviva ghiaccio? Non è vero! Solo un'abilità mi può servire a livello. Si sì, si sì. ma io conosco il gioco, <ride> mentre tu no! Io <ride> allora... non conosci niente del gioco! E allora? Io conosco il gioco! Non è vero! Si, sì, si chiama Kirby64. A 50 anni? No, non è vero. Ha... Manco i videogiochi hanno 50 anni, manco Mario c'ha 50 anni. Sì, certo, ti dici. Oddio, cos'è quel ragno? Un ragno. Moltissimo. Dai, presto a finire questo livello. Dobbiamo pure riprendere il cristallo. vabbè bene, no, ma quella è facile, è l'inizio del livello sta. Oddio, questa è stata Quanti cristalli hai preso fino a me? Due, c'è cioè uno. Ok, eccoci. Quella parte è tagliata perché. E anche bruscamente perché.. È... Cioè. E parla... anche bruscamente, tutta quella quella parte. Sì, e eh, tu riprendi mentre, mentre continui a parlare. Non capisco Che ne so io che devo continuare a parlare. E allora rimetti in pausa. Mm. Aia. Muori. Sono, sono, mi sono suicidato, aiuto! Tu sei stupido! Tanto mi riprenderà l'altra parte Eh sì. Sopra quella, scusa, tanto mi riprenderà qua, tanto mi riprenderà là Non è vero, non ho ancora ho detto tempo. niente! Non ho ancora detto niente di quel genere! Ho detto, ho detto soltanto... non ho mai detto sì, niente No, tu hai detto, tanto abbiamo tante vite! Tanto... tanto abbiamo tante vite, mi, mi ho detto tanto mi riprenderà qua, perché mi, perché mi, ins mi insulti? Perché perdiamo tempo, perdiamo tempo, non ti sto insultando, che cosa dici? Mi stai improverando per cose che non ho fatto mm. Non ti sto improverando per quello ti sto improverando perché continui a morire e perdi tempo E noi mm. dobbiamo sbrigarci Vai, vai, vai, vai, vai, Stop Ok, dovrebbe essere la fine del livello. Ok, prendi la carta, falla in fondo. Ok. Ora prendiamo roccia un secondo, taglio. Ok, eccoci qua. Quando vuoi rompere questo coso dall'altro lato. sono uccidendo i nemici. Ok. Vai. Prendi il cristallo, usciamo e. Eh. Okay. ok, brava ribo. Quindi la prossima parte finiremo questo mondo e incominceremo il prossimo. E non mi spoilerò il nome, anche perché non me lo ricordo. Quindi ci vediamo alla prossima. Il Ciao. Kirby 64 è Crystal Shards. Forse. Ciao. Eh sì, vabbè, alla prossima. Ciao. Ciao.